Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi con noi Arcangelo. Arcangelo ha 55 anni, ha effettuato un anno fa un impianto di protesi peniene idraulica tricomponente un problema di deficit erettile su base vascolare non riusciva ad avere una erezione soddisfacente soprattutto non riusciva a mantenere l'erezione per completare un rapporto questo stava alterando la sua qualità di vita il suo rapporto anche con, con la moglie abbiamo deciso insieme di affrontare questo percorso a distanza di un anno arcangelo è qui a testimoniarci la sua esperienza come ti senti oggi? Mi sento benissimo, e funziona tutta alla grande, e abbiamo rapporti completi, cioè si porta fino alla fine, perché prima non si riusciva a avere un rapporto che si portava fino alla fine. Spesso, e invece adesso si porta il rapporto fino alla fine, proprio alla grande, va benissimo. Senti, emotivamente, psicologicamente ti senti più tranquillo, è migliorata la tua qualità di vita e... o no? Sì, la mia è migliorata sì, perché prima non avendo a portare a fine un rapporto ti sentivi sempre un po' cioè, qualcosa che non andava, eh. invece adesso sono soddisfattissimo e sto tranquillissimo. Senti, la protesi si vede, è possibile apprezzare la presenza e soprattutto la vedi come un corpo estraneo, come una cosa che non è tua oppure si è inglobata nel tuo organismo? No, si è inglobata, pare proprio come se non fosse successo proprio niente, va benissimo, non, non c'è nessun problema. Senti, l'orgasmo, l'eiaculazione, il piacere, il godimento, com'è? È ottimo, c'è cioè tutto come quando avevo 20 anni, 25 anni, uguale, stessa cosa, anzi, dirò, senti proprio tutte le sensazioni che sentivi. L'eiaculazione pure c'è cioè, tranquillamente, senti tutto, tutto, tutto come era prima. Senti, tecnicamente l'intervento come è stato? È, è, Ar Arcangelo è stato operato durante un congresso in Live surgery eh, a Firenze, l'abbiamo fatto un anno fa in diretta. In diretta video, e, e quindi era anche una situazione un po' particolare. Devi sapere che quando uno fa un, un intervento in diretta bisogna avere una grande competenza, un grande self-control, perché non è facile sì. operare di fronte Infatti, a 50-60 colleghi preparati. Quindi che ti ricordi della procedura? È eh, stata una cosa molto fatta dal dottor Altieri, molto professionale perché sono stato proprio. Accudito, da quando sono entrato al giorno all'ospedale fino a quando sono stato poverato in sala operatoria, c'era lui che mi aspettava, è stata una cosa fantastica, Proprio, non me ne sono accorto poco di niente, poi quando mi sono svegliato tutto tranquillo tutto a posto, mi, stato, mi ha seguito. Il posto operatorio come è andato? Dolore, fastidio? Ma... Quasi niente io, quasi niente, proprio tranquillo, non c'è avuto febbre, non c'è avuto infiammazioni, niente di niente, infatti tranquillissimo. Senti, quella cosa che mi dicevi quando parli con i tuoi colleghi di lavoro? Eh, non credono a sta cosa perché loro, vabbè certo sono ragazzi, la maggior parte neanche ci pensano a sta cosa, però io ho detto guardate è una cosa che io vedo, che c'è sempre gente più giovane di me, molto più giovane di me, che purtroppo ha problemi e deve fare questa operazione. E loro un po' tentennano, eh, però eh, come dice il professore c'è tanta ignoranza ancora che sì, eh, lo, tanta gente deve capire. Purtroppo questo device ancora è misconosciuto, non si conosce l'esistenza, non si sa realmente di cosa stiamo parlando tanti pensano, io quando lo racconto è che la protesi sia un qualcosa di esterno la pompa sia esterna c'è cioè tanti dubbi veramente che ancora attanagliano i pazienti che non conoscono sì, questo sì, device sì, lo rifaresti? sì sì, anzi lo rifarei pure prima come ho detto il professore se sapevo che se lo potevo fare prima l'avrei fatto prima non perdevo quei 4-5 anni che poi sono stati frustanti perché eh, non porti il fine rapporto eh. Non è bello, certo, anche per... perché non ti li nessuno questi certo. 4-5 anni. anni, certo, va bene. Perfetto, grazie della tua testimonianza. Vi invito, vi invito a mandare le vostre domande all'email in sovraimpressione. E ci vediamo alla prossima puntata di Doctor Penis. Arrivederci.